Selena Gomez ripensa a Tevechnnd, Justin Bieber trema. Selena Gomez felice con Justin, ma pensa ancora a Tevechnnd. Continua a gonfievele la storia d'amore tra Justin Bieber e Selena Gomez. I due stanno progettando di trascorrere il capodanno insieme. Solo pochi giorni fa una fonte ha rivelato che il cantante sta pensando di organizzare un viaggio epico per sorprendere la fidanzata. I due hanno ripreso a frequentarsi lo scorso ottobre. La cantante ha rivelato di non essere mai stata felice come in questo momento. Fino a poco tempo prima. Però, la Gomez era impegnata con Teve e Cnde avevano fatto dei progetti per festeggiare il Capodanno insieme alla sua famiglia. Proprio per questo Selena non può fare a meno di pensare qualche volta allex fidanzato. A rivelarlo è stata una fonte in esclusiva al sito olivoodlife.com. Sel non sopporta che i due non siano rimasti amici come voleva, spera di risolvere presto i loro problemi stando alla fonte però il primo pensiero di Selena Gomez è sempre Justin Bieber la Gomez ancora amica dell'ex fidanzato i profili di TVEC dicono altro eppure Dopo la rottura con TV Eklnd, la Gomez aveva affermato che i due fossero rimasti in ottimi rapporti ed era davvero felice per la loro sincera amicizia. A quanto pare, però, era solo lei a pensarla in questo modo. Il cantante, infatti, ha cancellato ogni traccia di lei sui suoi profili social, oltre ad aver smesso di seguirla su Instagram. Probabilmente non ha accettato la sua nuova relazione con Justin Bieber.